Un secondo esempio per capire meglio come funziona il cerchio verticale. Abbiamo una tabella delle anagrafiche col prodotto univoco, la giacenza in magazzino e il suo prezzo. Di qua abbiamo le vendite dei nostri prodotti giornalieri e vogliamo calcolare l'incasso. Dobbiamo recuperare l'informazione del prezzo dalla tabella delle anagrafiche per non inserirlo manualmente. Quindi andiamo nel menu formule, andiamo sulle informazioni sulle formule di tipo ricerca e prendiamo cerca verticale così abbiamo l'autocompilazione non la dobbiamo scrivere a mano. Selezioniamo il valore di ricerca Selezioniamo la matrice dove effettuare la ricerca del nostro valore, che è la tabellina dell'anagrafica. Attenzione che cerca verticale, funziona sempre con la ricerca sulla prima colonna del range selezionato. Premiamo F4, così inseriremo i valori assoluti e la matrice non si sposterà quando trascineremo la formula verso il basso. Recuperiamo la colonna 3 che è del prezzo e facciamo una ricerca esatta del nostro valore. Diamo l'ok, okay. Se adesso trascineremo la formula verso il basso, avremo ottenuto il nostro prezzo e il nostro incasso giornaliero.